Due minuti di calcio, 13 minuti alla fine. Oh mazzetta, grande oh, mazzetta. No, no, no, no. Ah, sì, però sì. Per sì, ah, uno, due uno che fatti un tiro. Eh sentono tutti i ragazzi tensione però, per la finale squadra esiste. di Forbe no, fa. contro Fano Fano ovviamente è piena di tifo perché gioca in casa e sono 1 a 1 partita formaggio? molto molto concitata ve la facciamo vedere bravo yeah! yeah! oh! yeah! <ride> vai Ciao! Vai, vai! Vai! vai oh Ciao! Ciao! di Ciao! 9 minuti Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! per Ciao! anche molto buono due volte che si ferma lì sulla linea vai Michi vai vantaggio Fano vantaggio Fano fine vantaggio, fine vantaggio 8 minuti e 30 secondi ancora da giocare 1-1 Fano contro Bergamo Parangano la finalissima e se non gli dato il testo? 3 a 1 pane, tra chi gioia che tu non si è aperto Oh! Uh. Oh! Oh! Oh! Oh! Che Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! risultato 3 a 1 per Fano contro Bergamo Panigliano al momento. Sicuramente sono più bravo. segna tutti il corso Bravo Fabio! 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2. 3 minuti e 30 secondi da giocare. 3 minuti e 30 secondi. Poi dipende da quanto sai che dal da, da, da giocatore, se sai che è uno lento vai da, da, da, dentro, da dentro porta e, e lo acchiappi. Se sai che è uno mega veloce provi a seguirlo perché sennò no magari è il tuo. come... No, no perché? perché sei perso Non che Posso Non metterla. Io vi chiederò dei soldi, lo sapete. Ero calibrani! Ero calibrani! Ero calibrani! Ero calibrani! Ero calibrani! Ero 5, 4, 3, 2, 1, finita. E Fano. Fa Premier. Mica torneo. Fano per il campione. Un bel applauso entrambe le quadri che hanno fatto vedere una bellissima partita, un grande gioco del polo. Questo è il miglior spot per questo gioco. Grazie ragazzi. o straboia allora i, i vincitori che verranno chiamati vengono al centro di tirare i propri premi diciamo partiamo dal gradino più basso del podio hanno combattuto una guerratissima una guerratissima finalina contro Milano aspetta aspetta, aspetta. È, arrivato Brown, è arrivato Brown no no non è arrivato Brown e non è servito perché c'è stato Giappo che con Pap e Paparella hanno vinto la loro finalina sono arrivati i terzi loro sono gli Squallor un bel applauso di Squallor tutto merito di Giacomo, eh? lo sappiamo tutti, tutto merito di Giacomo sì. Vengono premiati con tre bottiglie di ottimo vino Bucchini Passata di pomodoro Azienda agricola Michele Busca, a casa, misura, oh. e tre, chiaramente, non potevano mancare affano, fantastico, un di birra Renton, <ride> i piccoli figli del polo fanno la premiazione. Oh, ehm... L... Foto, non fate cazzate foto, che roba buona foto foto foto foto, foto, foto, foto, foto, foto no foto di squadra un altro bel applauso lo mandiamo anche a San oh, sì. passiamo al secondo gradino del podio un grande torneo, hanno giocato bene hanno perso questa finale ma comunque hanno guadagnato la medaglia d'argento però hanno vinto sabato eh! però hanno vinto sabato loro sono gli aerei arrivano nella una classica posa svolazzante svolazzano, svolazzano, svolazzano bravi è, bravi bravi ricevono in premio tre ottime bottiglie di vino buchini tre buchini per questi ragazzi Bucchini per questi ragazzi tre accappatoi intimo e casa. Pi casa più chiaramente tre passati di pomodoro come vivo gusta e tre 6 6 2 a testa e tre fantastici <susurra> <bottiglino> <susurra> di birra renton <susurra> hai messo una cappatoio la, la cappatoio cappatoio no. <susurra> ah, metti 6 bottine di birra 5 però se non stai salire un po' c'è quell'altra scatola quando guarda mettilo, mettilo, mettilo, mettilo e bevi la bevi la E' la bevi la bevi la bevi la bevi E' bevi la e adesso basta ragazzi una bella foto in accappatoio ragazzi tutti e tre per favore ieri ancora un grande applauso e adesso siamo arrivati al gradino più alto del podio, la medaglia d'oro, i campioni, li conosciamo già ma ve li presento ancora. Sono Mone, Vicky, Mastro e sono i Factrem. -er. <truirà> che conoscete già i premi che avete fatto voi, chiaramente oltre ai premi c'è anche un'altra cosa. Eh? C'è un'altra, anche un'altra cosa. Che adesso vi arriverà. Questa oh, un fagiolo speciale, forse conoscete anche lui. L'ambito trofeo! Campini, lui. Fattem, Pano vince, Pano, e si porta a casa il trofeo di Pano.